Ben tornati, vi trovate sul canale di GK134795900Gamer Mega Super -laser, Super Mega XYZ Boom! Oggi siamo qui per giocare al nuovo gioco che però giocano tutti e piace a tutti e quindi lo facciamo anche noi! Giochiamo a... a come cosa si chiama? a Minecraft! Minecraft! Quindi cominciamo subito, giochiamo a Minecraft! ah ah si si si ma manteniamo questo si si si si così così così si si si sì vai manteniamo vai vai vai vai che manteniamo tutto quindi vado a belle che senso ci sto giocato vado a te Sì un attimo eh Pronto? Dimmi, dimmi... Cosa? Cosa non mi più di moda i gameplay? Ah eh no? Mm. E mo? I dischi al gusto? Sul serio? Ma sul serio eh? Eh vabbè... Ok, eh, grazie, grazie... Grazie mille, sì, sì, ciao, ciao, ciao, ciao... Ci sentiamo eh? Ciao, ciao, ciao... Tu un attimo? Io torno subito eh? Scusate l'attesa, ma bentornati sul canale di Jake, Gnam Gnam. Oggi siamo qui per una nuova puntata del Rischio e Gusto Challenge. Però... Io non ce un nuovo Rischio Gusto. Come facciamo? Non avevo un'idea. Oggi useremo queste. E al 2 milioni di like vi farò anche il video della tazza del cesso. Scusate. Eh. Pronto? Cazzo, io ancora! Sì, sto girando il video! Mamma mia! Non ma lo sai! Dai, vabbè, dai, ti sta preoccupato! Sì, dai, tanto è difficile se qua torna a casa di Anche voi siete stufi di questa cosa? E se vi dicessi che la colpa dell'esistenza di questo fenomeno è la vostra? vediamo in giro canali che avranno con un genere e pian piano che passa il tempo cambiano a seconda della moda del momento ma questo perché? forse per portare un contenuto sempre diverso sul proprio canale? mi piacerebbe lo fanno semplicemente per i soldi per continuare a guadagnare devono per forza fare ciò che gli utenti vogliono che fanno è qui che entrate in gioco voi ci sono molti che si lamentano dei contenuti dei video su youtube e fino a qui non c'è niente di male il problema arriva quando vai a vedere che tipo di video vanno a guardare quelle persone la maggior parte di loro si proprio quei i contenuti che fino a 10 anni fa stava criticando poi si gli vai a chiedere spiegazioni tutti ti risponderanno dicendo Eh ma c'è solo questo su YouTube eh. A parte il fatto che nessuno vi costringe a vedere video eh Ma poi se voi andate a vederli Andate ad alimentare quella moda Poi non ci meravigliamo se veniamo vi visti dal mondo come degli idioti E c'hanno pure ragione Perché YouTube Italia è rappresentata da gente che scureggia in giro e fa scherzi telefonici E tutti lì cominciati a fare <ride> Grandissimo Ora qualcuno potrebbe dire che questo è intrattenimento e come tale la sua unica funzione è di intrattenere e io vi dico che ci avete pure ragione però l'intrattenimento non è solo questo l'intrattenimento è un insieme di tantissime cose dalla poesia alla gente che scureggia. Però aspetta a voi decidere quale tipo di intrattenimento ci sarà su YouTube. La dovete fare voi la prima mossa. Perché finché vi guardate gente che mangia caramelle schifose, su YouTube troverete solo quello. Facendo la prima mossa, youtuber che seguono le mode faranno quello che volete voi. Grazie al manifregismo degli utenti, ultimamente molti canali stanno chiudendo, proprio quei canali che potrebbero portare un cambiamento a YouTube. Quindi spetta a voi cambiare YouTube e spetta agli YouTube educare i propri utenti. Se non muoverete neanche un video, qui non cambierà nulla e quindi continueremo ad essere invati da video che sembrano fare schifo a tutti, ma che a quanto pare non è così.